questo verso e questo messaggio che è sul servizio a me. Io non sapevo che era oggi questa ricorrenza, non sapevo, pensavo che fosse lo speciale di, di cantare, come sempre, no? Ma è piaciuto a Dio e io vedo come Dio voglia parlare, non solo per questa conferma, ma perché nei messaggi di questa settimana, la, ieri, la sorella Elisabetta sabato scorso, fratello Milton, eh, la sorella Vanessa, nei messaggi di questa settimana eh, io ho visto come Dio ha, ha fatto un discorso e oggi ce lo vuole diciamo, concludere. Sì. Eh, quindi quando è arrivato quel versetto ho capito subito che sì, ma non sapevo di tutto questo, quindi questa è una giusta introduzione a ah, quello che Dio mi ha dato da darvi, io vi chiedo di mettervi in piedi e di aprire la scrittura in Giovanni capitolo 14, versetto 12. gloria a Dio, ringrazio la sorella Alisson per questo fazzoletto è stato previdenziale, i miei erano già finiti ecco un altro va molto bene alleluia, Giovanni capitolo 14 versetto 12 Dio ci vuole parlare su questa scrittura non è facile questa scrittura ma mi ehm, ho detto chi sono signore per riusarmi, no? E poi adesso, dopo tanta conferma, capisco che sì, quando ci vuole, ci vuole. Amen. Dice la scrittura in Giovanni, capitolo 14, versetto 12, che oggi viene alla nostra vita, io lo leggerò, voi seguite visivamente. In verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli, significa anche lui, anche lei, le opere che io faccio. Anzi, dice il Signore, ne farà di più grandi di queste, perché io vado dal Padre. Preghiamo al Signore, chiedigli, parlami Signore, usati di questo tempo, di questa predicazione per parlarmi. Amen. benedetto Padre Celeste grazie per darci la Tua parola Signore ti chiedo usati di questo strumento di questo servo grazie Signore per confortarmi e confortarmi nel fatto che Tu mi hai chiamato grazie Signore ma usati senza di Te non posso fare nulla da me non può venire nulla ma attraverso di me ti chiedo passa tu sì, attraverso di me passi non le tue parole, passi il tuo messaggio, arrivi a ciascuno, dai più piccolo al più grande anche quel bambino che non sa di avere la chiamata, di essere pastore, servo. Signore, passa e possa ricevere il tuo messaggio. Quel ragazzo, quel servo che è stanco, o oh, che sta perdendo la visione. Signore della gloria, passa a ciascuno di noi, a quella madre, a quel ragazzo, a quell'uomo. Ti prego, parla a ciascuno di noi anche su quelli che ci seguono in internet ricevano parola Tua e ogni pastore che si affatica a portare oggi il Tuo messaggio usaci tutti Signore per onore e gloria del Tuo nome, della Tua opera, così sia Amen e la Chiesa dice Parlami Gesù e la Chiesa dice, ripete, così sia così sia, state pure comodi Fratelli, chi è nella vita che almeno una volta non ha pensato di essere, di fare grandi cose? Magari quando eri ragazzo o bambino, magari te ne sei già scordato, ma sì, hai pensato di fare grandi cose o no? Alleluia, io pensavo di essere, di voler essere Spider-Man quando ero piccolino, come... sì. Eh. Superman non mi piaceva, però Spider-Man mi piaceva, grandi cose. E, e nella vita di ognuno di noi c'è questo senso perché altrimenti a che varrebbe, ci viene la domanda. E filosofi e poeti, e uomini e donne di tutte le età si sono affaticati a dare una risposta a questa domanda. E la maggioranza l'ha cercata proprio nelle grandi cose, no? se divento un grande architetto e faccio una grande opera come l'Empire State Building piuttosto che le piramidi d'Egitto che rimanga nel tempo, se scrivo una, un poema, diceva Ugo Foscolo nei sepolcri, allora questo mi darà l'eternità, mi, mi, mi porterà a essere ricordato anche quando non ci sarò più e hanno Cercato di trovare una risposta, così, ma il senso che Dio vuole dare è ancora più grande di quello di fare un'opera umana, perché Dio vuole dare proprio a te, a una persona semplice l'opportunità di fare cose soprannaturali, non umane, se no soprannaturali. E quando noi seminammo per l'eternità, quando serviamo per il Signore, tu non hai nemmeno idea di quello che può fare attraverso quell'opera, perché è soprannaturale. Gloria a Dio! Per questo oggi ci dice questa scrittura che viene alla nostra vita, in verità, in verità vi dico, chi crede in me, crede in me. Spesso uh, Dio quando vuole parlare in maniera diciamo diversa da quello che tu ti aspetti, lui dice in verità, in verità vi dico. Quando usa questa espressione il Signore ribadendo due volte che è in verità è perché c'è qualcosa dentro di noi che penserà no, come faccio io a fare le opere di Gesù? Ma lui lo dice due volte, in verità, in verità vi dico, perché se tu credi che lui sia colui che è, allora lui parla sempre verità. Figurati se ti dice due volte, guarda, te lo dico in verità, in verità, te lo dico, credimi. Quanti siamo disposti a credere al Signore oggi? Sì, a, a credere al Signore, a questa parola che viene oggi, togli ogni tipo di, di, di dubbio, togli ogni tipo di resistenza carnale, ogni tipo di pregiudizio, ma io non sono capace, ma io non, no, non, non mi ricordo i versetti, non lo so qual è il tuo pregiudizio, toglilo perché in verità, in verità vi dico che chi crede in me, alleluia, alleluia, credi tu in Cristo, chi crede in me farà le opere che io faccio, anzi ne farà di maggiori. Gloria a Dio. E questo faremo con l'aiuto del Signore eh, perché arrivi alla nostra vita e lo faremo su questi tre punti che sono nel versetto. Dobbiamo capire cosa significa chi crede in me. E queste opere che io faccio cosa rappresentano e finiremo con più grandi di queste, gloria a Dio, perché le opere del Signore quando noi, eh, non so, per aiutarmi, No, qual è l'opera del Signore che ti ha sbalordito di più, il miracolo, il prodigio che ti, ha, che ti piace di più? sì, con libertà, ditemi, la resurrezione, la tomba, la pietra rotolata e la tomba vuota, la resurrezione, qual è che ti ha sbellordito di più? Sì, alleluia, alleluia, la sua pace, eh? la sua pace, che grande esempio, amen, chi altri? Che non si è risparmiato un momento, ha dato la sua intera vita. Sì, Hillary, alleluia. Pur sapendo tutto, non si è tirato indietro. Sì, fratello Milton. Amen, gloria a Dio, guardando proprio anche quelli che quindi non lo credevano se non lo, lo trattavano male, con amore, sì sì, gloria al nome del Signore, se, se ci fosse mio padre sicuramente so che cosa avrebbe detto lui, lui sicuramente ha detto che ha trasformato l'acqua in vino, <ride> sì perché lui era un estimatore del vino, ma ci sono così tante tante le opere del Signore, non solo l'acqua in vino che era il primo miracolo, ma anche lui ha moltiplicato pani e pesci come l'alimento base, no? i carboidrati, le proteine, il grasso che sono nel pesce, l'ha moltiplicato per, per tantissime persone cominciando da niente ma poi anche ha, ha sovvertito le leggi della fisica camminando sull'acqua e con un, una parola ha calmato il vento, la pioggia, il mare, la tempesta e lui ha sanato ogni tipo di malattia no? ogni tipo di malattia fisica evidente mani monche, secche, storpi, paralitici, eh, lebrosi, ciechi, sordi, ma anche spirituale, spirituale che è ancora più eh, particolare e infine è risorto, come diceva la sorella eh, Vanessa, vincendo la morte, quello che a me piace eh, forse di più quando mi sono fatto questa domanda e siccome me è sempre piaciuto il volo degli uccelli il volo in, in, in assoluto e lui è asceso al cielo mentre parlava è asceso al cielo e loro sono rimasti a guardarlo e una nuvola lo hanno nascosto come a dire se tu mi segui anche tu amen gloria a dio quanti sappiamo farai le opere che io faccio, chi crede in me farà le opere che io faccio, anzi dei maggiori gloria a Dio e lo dobbiamo vedere, ma che bello arrivare a quella risurrezione, ma che bello arrivare anche lo studio che stiamo facendo, ci sta ricordando questo, per questo tutte queste conferme, noi abbiamo fatto recentemente proprio lo studio sul, sui giudizi, vi ricordate? Quindi c'è il giudizio delle opere del cristiano, abbiamo visto, quindi non è una una uh, casualità, ma Dio ci conferma che oggi ci vuole parlare di questo, ed è per questo che credere in Gesù è un primo punto che dobbiamo comprendere. Quando il Signore dice chi crede in me, perché non dice chi crede in Dio? Perché Lui è Dio. Gloria al nome del Signore. Infatti lui dice nel mio nome. sì, Se noi prendiamo la scrittura in Giovanni al capitolo 14, ehm, lui lì non solo dice così, no? ma ehm, continua dicendo che qualunque cosa chiederete, chiederete nel mio nome, alleluia. Io la farò, eh, versetto 13, il versetto dopo che abbiamo letto, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Perché dice nel mio nome non dice nel nome del Padre? Sì, perché Lui è il Padre, gloria al nome del Signore, alleluia, perché in non vi è alcun altro nome dato agli uomini sotto il cielo per in mezzo del quale possiate essere salvi. Atti, atti 4.12, una delle colonne da conoscere, e, e quindi in quel nome c'è questa potenza e per questo Lui dice io la farò. Io la farò. Chi la farà? Il padre. E lui, no? Guardate, per, eh, se qualcuno ha ancora qualche dubbio, no? Versetto 13. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Io la farò. Chi la farà? Io. Gesù sta parlando. Affinché il padre sia glorificato nel figlio perché loro vedevano un uomo e il figlio è colui che è nato. Se noi giriamo la pagina e leggiamo un altro versetto, al capitolo 15, eh, quando lui dice io la farò significa che io ve la faccio, sono io che ve la do, io la faccio, è vero o no? La cosa che fa del mio nome. Eh, Giovanni 15 al versetto 16 non voi avete scelto me ma io ho scelto voi, io vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia duraturo affinché qualunque chiederete al padre nel mio nome, egli ve la dia. Allora chi la dà? Il padre o il figlio? Se dice io ve la do, io la farò perché il Padre e il Figlio, come dicevamo, leggevamo prima, sono uno e Lui è lo stesso, Lui è il Padre, Lui è il Figlio, Lui è lo Spirito Santo, come dice anche qui in Giovanni 14. Questo è importante perché alla base del fatto che chi crede in me farà, le cose che io faccio. Questo chi crede in me non è soltanto dottrinale, non può essere soltanto dottrinale. Ecco perché io ehm, chiedevo alla sorellina qual è la capacità di Dio per poterti Um, uh, fare, concentrare in, uh, a scuola. Che cosa deve fare? Perché quel credere in Gesù, in Cristo, significa che Dio ti capisce così tanto che si è fatto uomo, si è fatto bambino pure lui, quindi è stato un bambino, è stato piccolino, bambino, ragazzino, giovanotto, amen, per dirti io ti capisco e io sono colui che può fare ogni cosa, quindi pensa in me, qual è la caratteristica che eh, ti può aiutare a far fare le cose che io faccio? Perché di questo oggi ci vuole parlare il Signore, Dio ci vuole parlare nel, nel Dio che si può ma se noi non crediamo, fratelli, ieri eravamo nel culto. Alla fine del culto, la sorella Maria ha fatto una domanda alla sorellina Allison: gli ha chiesto: Come mai sei triste? Ti ricordi? E, e sembra che il padre vi abbia detto: No, perché non riesce a fare un disegno allora chiediamo al Signore, dice la sorella Maria, chiediamo al Signore che ti dia la capacità di fare il disegno. E in quel momento, io ho visto lo sguardo della sorellina Aliso, mi è sembrato di ricordare una cosa mia, quando il Signore mi dice, tu farai le cose che io faccio, anzi di più! E noi pensiamo cammino sulle acque, calma la tempesta, cambia l'acqua in vino, resolve, vince la morte. No, io no. E quindi noi diciamo, chiediamo sì, ma io non sono capace di fare sto disegno, no. pensiamo. È vero o no? Ma Dio ti vuole dire, se tu credi in me e in quel momento gli dici che cosa tu dovresti saper fare per farmi fare questo disegno? Se tu ci parli e, e gli consegni veramente quel problema, qualunque cosa sia, nel mio nome dice io ve la do, io la farò. Perché noi dubitiamo fratelli? Dobbiamo lasciare che questo eh, sia esposto al Signore ed è un'analisi solo personale, Credere in me eh, non è solo un punto dottrinale per cui io posso confessare il nome di Gesù così perché mi sono convinto. Questa convinzione deve portare un atteggiamento pratico nella mia vita. Un atteggiamento pratico, questa convinzione, questa resa deve portare quell'atteggiamento che poi è l'unico che mi fa intervenire affinché io faccia spazio a Dio e Lui rimuova i miei difetti, i miei limiti. Caratteriali è importante questo. Io lo sottolineo perché eh, la parola oggi ce lo ricorda: quel credere in me farà anche egli, anche lui, anche lei farà cose che quelle che io faccio. Gloria al nome del Signore. Alleluia! Eh, la fede noi la applichiamo ma abbiamo paura di applicarla perché abbiamo paura che poi non si verifichi. E questa paura inconscia è il limite che il nemico eh, usa per lasciarci in una vita misera. Ma quando l'uomo eh, va oltre quella paura, va oltre e si affida, allora Dio ha potenza per riscattare. Mi viene in mente una, una storia famosa del, dell'inizio del secolo scorso di un semplice cristiano che sì, dopo è diventato un grande leader perché, perché eh, il suo primogenito eh, nasce senza orecchie, proprio senza orecchie. Ma non solo non aveva il padiglione auricolare, dentro non c'era proprio il meccanismo del timpano e eh, sì, la membrana, non c'era proprio. Quindi i dottori quando gli hanno fatto i raggi X che già c'erano, eh, gli hanno detto qua è impossibile, suo figlio non parlerà mai perché suo figlio non udirà mai non udirà mai perché non ha nemmeno non solo non ha l'orecchio non ha proprio il meccanismo quindi nemmeno sente www non sente proprio quindi se non sente come farà a imparare a parlare ma questo eh, ragazzo allora credeva credeva in una maniera così forte che lui ha cominciato tutte le notti quando tornava dal lavoro tutti i giorni a parlare a suo figlio leggendo la scrittura e cantando al Signore. Gli ha letto la Bibbia tante di quelle volte? Perché tutte le notti, lui fino a quando non si addormentava col figlio, si metteva qui, si metteva qui dietro e gli cantava, gli parlava e pregava. Al bambino nato, cioè stiamo parlando di, di un mese, due mesi, tre mesi, poi un anno e lui non si è mai stancato. E un giorno questo bimbo parla. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Sì, questo bimbo parla. Un giorno questo bimbo ha parlato e dalla prima parola ne sono diventate due e tre e quattro. Questo hanno ha aumentato la fede di questo uomo che ha avuto questo miracolo. E questo bimbo ha imparato a parlare e a leggere. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Così, così. <susurra> Ora uno può dire, va ah, una coincidenza questo e quell'altro, ma se lui non avesse avuto fede, anche se tu non credi in Dio, sai che non è così. Quindi quanto più noi che crediamo in Dio sappiamo che egli è fedele. Aspetta solo un cuore consegnato, sì che dica io credo in te, io credo in te, io credo in te, alleluia perché quando io non credevo in te tu hai fatto vedere la tua mano, alleluia mi hai sempre sostenuto per tante ragioni lo puoi dire ma non ti dimenticare questa scrittura ci dice proprio in verità, in verità vi dico che chi crede in me quindi c'è un punto di partenza. Amen. Gloria al nome del Signore. Io ringrazio per avere questa settimana iniziato questo corso con cui partecipa anche la sorella Hillary e vi chiedo sempre di tenere lei, Jasmine, che era pure partecipante e chiunque volesse venire in preghiera. Ma c'è stata una domanda che mi ha... Che ha a che vedere con questo e che eh, voglio raccontarvi: e cioè, quando noi, quando noi non diciamo, comprendiamo che una cosa che facevamo non, non funziona, non va bene, non va bene, ma non sappiamo l'alternativa. Non sappiamo come fare, io ho sempre fatto così. E Adesso che ho capito che nel Signore questo non sta bene, come faccio se non ho un'alternativa? Sì, ci puoi mettere dietro quello che vuoi. Come faccio a parlare alla mia famiglia? Come faccio a sfogarmi dalla rabbia? Come faccio a risolvere quando mi viene quel buco allo stomaco? Non so, poi ho capito che se mi riempio di Nutella fa male. Quello Ci puoi mettere quello che vuoi. Però il punto è sempre lo stesso. Chi crede in me può venire a me. E Se prima ti sfogavi col mondo, se prima ti sfogavi con le sostanze, con i video, con la pornografia, con quello che sia, adesso no. Adesso hai il Signore, chi crede in me, chi crede in me alleluia, farà le cose che io faccio, alleluia, gloria a Dio, le opere, non avrai questa difficoltà, ma ci vuole questo credere in me, è un'azione, è un'azione, perché tu glielo devi dire in quel momento al male, glielo devi dire io credo in Cristo Gesù, io credo in Lui, a Lui vado, alleluia, è un'azione, chi la farà per te? Questo è un ricovero, un, un recupero, è una medicina che solo tu puoi prendere individualmente. Gloria al nome del Signore. E per questo lui parla sempre al presente, fratelli, le opere che io faccio, sì? Alleluia. Lui parla, scusate, al presente perché è solo oggi che tu hai... È solo oggi che tu hai e io ho. Non c'è un altro giorno in cui possiamo servire il Signore. No, quando mi chiameranno nel comitato, quando il pastore mi incaricherà di una cellula, quando il pastore farà questo. No, è oggi che io posso servire e seguire il Signore. Perché? Perché lui le opere che faceva le ha fatte tutte per servizio non c'è una opera che ha fatto che non sia per dare, per servire l'umanità, per servire la sua parola, per servire la verità, per servire libertà dalle malattie, dalla prigionia spirituale. Lui lo fa per servire, quindi quando dice le opere che io faccio non si fa riferirà alle opere di servizio? Certo! Alleluia! Perché il servizio è il modo in cui Dio ama serve. Gloria al nome del Signore, alleluia. Dunque eh, quando noi vediamo le grandi opere del Signore ci dobbiamo chiedere eh, che opere di servizio sto facendo io come Gesù? Lo ricordava Prima il fratello Milton dicendo mi chiedo no, se ci fossero dieci di, anziani pronti, no, sarei io pronto a essere il diacono. Lo diceva pure nella predicazione quando il Signore lo ha toccato no, su questo tema del che cosa, non portare la parola, questo che cosa sto facendo io. Ieri la parola del Signore ricordava come i musulmani loro, hanno un'attività di preghiera fervente, e continua, quello pure un servizio. Che servizio sto dando io? In verità, in verità ti dico, lui ce lo dice proprio perché sa di stare a toccare delle resistenze dentro di noi, che oggi eh, abbiamo tutti avuto difficoltà solo per venire e stare qui alle sette. Tutti abbiamo avuto difficoltà, alleluia, perché ci sono difficoltà interne, esterne, ma lui dice, pensa, pensa alle opere che io ho fatto, le opere che io faccio, pensa alla benedizione grande, ti dico anzi che tu ne farai di più grandi, credi in me? Mi credi quando te lo dico? Alleluia, alleluia, gloria al nome del Signore Gesù Cristo. È importante sapere questo perché eh, introduce il Signore su questo concetto delle opere che io faccio un, un, un punto, un punto che ognuno di noi vive nel seguire il Signore, un punto che ognuno di noi vive, eh, un, un incontro o meglio uno scontro tra la chiamata di Dio e la mia realtà. Questo lo viviamo tutti. Eh, dopo il mercoledì abbiamo fatto questo esamino del, del, del corso di Rifam, è stato molto bello, eccetera. Ho sentito poi un fratello che è incaricato, è un responsabile, e lui, lui mi diceva, sai fratello che ho, domenica ho avuto una, una lotta col diavolo, Ma perché? Perché il culto è stato molto benedetto, io ero incaricato, però poi, poi è venuta un'oppressione, è, è, è venuta una serie di pensieri che sono continuati la sera e anche il lunedì mattina, il giorno del lunedì, perché mi diceva, vedi che nessuno riceve lo Spirito Santo, mai visto quel fratello che prima, adesso dove sta? Dove se n'è andato? Tanti anni che, e poi, e quell'altro come si comporta nonostante tutte le predicazioni? Quello gli sussurrava il nemico, un po' come avete rappresentato oggi, no? E, e quindi lui dice: Io stavo come a dire, ma chi me lo fa fare? Io lavoro e la famiglia, no? E, e questo è, è un punto di incontro, o meglio di scontro, che tutti verifichiamo. Chiunque abbia avuto un incarico, eh, c'è un giorno, una mattina che non si vuole alzare, dice domenica, io mi riposo la domenica. <ride> Perché? Sì, oppure proprio oggi devo preparare questo e quell'altro, quell'altro insieme, il servizio. Sì, eh, tutti, ma io gli ho detto a questo fratello, mi rallegro fratello. Beh, lui poi lunedì mi ha testificato. Poi lunedì sera il Signore ha predicato, mi ha dato una libertà, una liberazione, mi ha risposto grandemente. Io ho detto: Mi rallegro, fratello, perché questa è la chiamata. C'è chiamata se vedi, perché questo lo viviamo tutti noi servi, tutti noi servi? Eh? Gloria al nome del Signore. Eh, per farvelo vedere perché non vi voglio perdere, però vediamo la storia, vediamo la storia biblica che ci spiega questo. Vi chiedo mh, cortesemente di seguire la parola del Signore in Luca al capitolo 9. Guardiamo um, brevemente. A cosa accade al, nella chiamata del servizio, sì? Luca, capitolo 9, versetto 1, poi chiamati, c'è una chiamata? Sì, chiamati insieme chi? I suoi dodici discepoli diede loro potenza e autorità, soprattutto i domini, i demoni scusate, di guarire le malattie. Amen. E parola del Signore? Sì, non assomiglia a quello che sta dicendo oggi e farete cose più grandi di quelle che... Sì, gli dà potenza e autorità e allora vanno. E cosa succede? Guardate, giriamo la pagina, siamo sempre nel capitolo 9, eh, versetto 40. Io ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma loro non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse, oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò. Perché lui pur avendo investito e dato quella potenza autorità, dice di scacciare demoni, loro non lo hanno fatto. E allora dice incredula e perversa. Perché? Incredula, perché se avessero ve veramente cre creduto, in verità, in verità, vi dico, chiunque crede in me farà le opere che io faccio, anzi ne farà dei maggiori. Non ha creduto. È perversa perché ha cominciato con i suoi per nome, perché questo il Signore se n'è andato sul mondo, e ha portato eh, Giovanni, Giacomo, eh, Pietro, perché non mi ha portato a me, ecco qua, e quindi... Che non avevano le scuse loro, uh, e la famiglia, le storie, certo che ce l'avevano, per quindi pervertono la chiamata e il messaggio del Signore, non è successo solo a me, è successo a te, è successo anche a loro e continua questa storia, se noi vediamo e giriamo ancora la pagina dopo che li ha delusi perché per l'incredulità, al versetto 46, poi sorse tra di loro che cosa? Una disputa, sì, chi fosse il maggiore? Cioè prima non sei stato capace di... di io ti ho dato potenza, autorità, non hai fatto niente. E adesso chi è il più grande? chi è il più grande? Chi è più alto? Chi è più forte? Chi è? Una delusione dunque per questa disputa ancora al Signore. Ancora... Increduli e perversi, gloria al nome del Signore. Non basta, versetto 49. Siamo sempre lì, sempre poco dopo la chiamata. Eh? Ora Giovanni prese la parola e disse: Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse non glielo proibite perché chi non è contro di noi è per noi. Una delusione per lo spirito settario di dire lui non ci segue, non può fare come noi. no? Vedete come la chiamata arriva, c'è un punto d'incontro ma poi c'è uno scontro con quello che tu e Dio pensiamo, con quello che tu e Dio crediamo, con tutta la nostra cultura. E questo non era solo per loro. In che cosa ti scontri con la chiamata al servizio? Che cosa ti dice? No, ho fretta, no, lui non lo sa che io poi ho quest'altro problema. No, è che io non riesco, sono proprio incapace. Io questo gli dicevo. Tu mi hai chiamato proprio a quello che io... No, lo... tutta la vita ho evitato di avere un confronto con le persone. E tu mi hai chiamato proprio a avere un confronto con le persone. Vedi le scuse che noi mettiamo? C'è una chiamata, c'è un incontro, ma poi c'è uno scontro perché la nostra umanità si deve arrendere, arrendere con fede. Gloria a Dio. E cosa succede se non si arrende con fede? Che loro continuano mica è finita lì la delusione delusione per incredulità delusione per uno spirito settario delusione per la superbia di dire chi è più grande fra di noi continua versetto 54 e visto i suoi, i suoi discepoli Giovanni e Giacomo non solo uno, due Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consume come faccia pure con Elì? Sì, dai! No, adesso tu c'hai d'autorità ma li bruciamo tutti! Questo, questo l'ha detto, è così, vuoi, non me lo invento io, vuoi che scende, diciamo che li consumi tutti alle persone, ai samaritani, ma egli si portò verso di il... loro e li sgridò, è certo e li sgridò che devi fare Oh, io ti ho chiamato a un'altra cosa io ti ho chiamato a servire con amore, io ti ho chiamato a dare, io ti do la potenza l'autorità di fare, ma tu perché non credi, ma tu perché continui a guardare con la tua con il tuo occhio che dice i samaritani, li bruciamo e quelli che non sono come noi o chi è più grande il fratello Milton o chi, ma che alleluia, quanti, quanti non vogliamo arrivare a questo punto non pensare mai che no, perché oh, se non chiama me il pastore che, chi chiama? sì, adesso la sorella Lidia non c'è più a cantare c'è cioè la sorella Vanessa oh, la sorella Vanessa si sposa prossima poi, poi va in America, non si sa dove va fratello Francisco pure deve andare a fare il master dove A Chi suona? Chi? non ti preoccupare, Dio sta, sta già preparando Dio sta già preparando Alleluia, alleluia. alleluia. nessuno è mai indispensabile per Dio e, i cimiteri sono pieni di gente che credeva di essere anzi che gli dicevano tu sei indispensabile e sono pieni i cimiteri erano indispensabili, non si poteva fare senza quel Presidente cimiteri sono pieni. E allora cosa fa il Signore? Guarda, capitolo 10, il primo versetto, dopo tutte queste cose, dice appunto, dopo queste cose il Signore ne designò altri. Ok, voi 12 abbiamo capito, adesso state un attimino seduti, godetevi il culto, si, sì, ne disiamo, chiamiamo altri 70 qua, perché tanto non vi preoccupate che io sono il capo. Gloria a Dio. Sono sovrano. È così. E così le disegnò altri 70, li mandò a due, due le, le, le, le, le disciplinò i suoi dodici, praticamente. Con amore dicendo: godetevi il culto, sì, pensate a cercare la presenza, perché a me. Il Signore, se ci dà questo insegnamento, è proprio perché vuole puntare al fatto che io, io sono un agnello in mezzo ai lupi. Così dice subito dopo, al versetto 3, ecco, io vi mando come agnello in mezzo ai lupi. Ma tu non puoi continuare a guardare la tua natura di agnello pauroso e incapace. Tu devi sapere chi ti ha mandato. Io devo credere in chi mi ha mandato. Non possiamo dire no, e in questa congregazione non si fa, è in questo... Come? Tu dove stai? Tu puoi fare le cose solo dove sei. Non puoi pensare di farle in un altro posto. Se Dio ti ha messo in un posto, e perché lì devi fare le cose dove Dio ti ha messo. Non c'è dubbio su questo. Ma ah, sono tutti lupi, eh, ma ci sono le capre, eh, io sono un agnellino. Guarda il leone della tribù di Giuda che ruggisce dietro di te e che dice ti ho mandato io. Gloria al Signore, io spero che qualcuno voglia fare le opere di Gesù, che qualcuno si dica oggi io non voglio più rimanere inutile. Io voglio che un giorno che ho di vita sia al servizio dell'amore che mi ha salvato. Desidero fare meglio, desidero fare di più. Ecco perché dice, anzi, di, ne farete di maggiori. Perché non c'è limite, lui non vuole mettere limite. Nemmeno quello dell'esempio che ha dato lui. Gloria a Dio, gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Opere più grandi di queste. Ricordava il fratello della tecnologia. Il Signore quando predicava non aveva un impianto di amplificazione e per quanto lui fosse il re del cielo e della terra e conoscesse le leggi della fisica e quindi ha preso una barca, si è spostato nel... nel nel centro del lago perché lì c'era una conca e lui conosceva la legge della fisica l'ha fatta lui e quindi lui parlando le onde hanno fatto da cassa di risonanza in quell'alpiteatro naturale e 5.000 lo sentivano gli archeologi hanno anche pur visto il, il punto e hanno dimostrato che prendi, se, se predichi dalla spiaggia come avrebbe fatto chiunque, non tutti avrebbero sentito ma andando sul mare quelli ascoltavano, ascoltavano anche sul, sulla cima della collina. Però 5, 6000 persone, 10. Oggi tu puoi predicare in uno stadio e 60 ti ascoltano, ti vedono pure sul, sul grande schermo. Puoi fare cose più grandi? Sì, già solo con la tecnologia. Quando noi eh, memorizziamo... Oh un audio, un blog, quello può diventare, come dicono i giovani, virale e in internet lo vedono milioni, se è unto dallo Spirito Santo, se dietro c'è quello che significa il Signore, credere nel Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Perché Dio vuole fare quello e dice: Io non ce l'ho la tecnologia, che face, ma se tu vieni e eh, viene qui uno storpio, un paralitico, e eh, eh, preghi nel nome del Signore e qualcuno ti filma e questo gli si raddrizzano le ossa lì, gli si riforma la mano lì, quello diventerà virale o no? E, e a onore e gloria del Suo nome tu puoi fare cose più grandi. Non può, il Signore non ha raggiunto milioni con quel tu sì! Solo credi. E questa è la sfida che lui ci lancia oggi qui. E il Signore stesso lo fa a me, lo fa a te, a ciascuno di noi, perché questa involucra la libertà individuale di ciascuno di noi quando noi applichiamo la nostra realtà alla, ai miracoli che il Signore può fare, allora questo va ben oltre le, le potenzialità che noi pensiamo. Ma tutto dipende da un atteggiamento interiore. Lui, come ha dovuto far vedere ai suoi discepoli che non andava bene così, e ne ha chiamati altri perché gli ha dato la potenza gli ha dato l'autorità ma tutta la loro superbia o il loro pregiudizio non era in, nel fare le cose che devi fare e pulisci questa chitarra significa falla brillare nel Signore metti tutto il tuo amore non, non, non ti vengo a pulire il Tempio e poi qua c'è la polvere perché non ho pulito allora se io faccio le cose quelle che comincio a fare con tutto l'amore, quello è l'atteggiamento giusto che loro non hanno avuto perché stavano a pensare a chi è più grande tra di noi, a quegli altri che bruciali, a quello lì non ci segue, fermiamolo. e Non alle cose che dovevano fare, potevano scacciare quel demone, non l'hanno fatto per incredulità e questo non sarà lo stesso per noi. Sì fratelli, questo è lo stesso per noi, il Signore ci chiama a un evento, il Signore ci chiama a un, a un insegnamento e non sarà che lì Lui ci vuole far fare qualcosa e quella è l'opportunità perché da cosa nasce cosa, ma se io non ho l'atteggiamento giusto in quella cosa nel primo gradino come faccio ad arrivare al quarto e al decimo? Gloria a Dio, c'è stato un insegnamento per fare le cellule, che qui in segreto non abbiamo bisogno di fare le cellule. Sì, adesso è venuta la, la, la, questa visita che ha cominciato la classe di battesimo e insettala, che non ci avrà bisogno lei di una cellula, Jasmine, o tutti quelli che sono così, eh, che noi conosciamo, che, che hanno appena iniziato la famiglia Fagardo che non ha bisogno di una cellula in casa certo certo perché quelle piantine vanno eh, irrigate rassodate, aiutate a crescere, a crescere e allora c'è un corso per noi insegrate qualcuno soltanto si è scritto e nessuno ne ha finito ma io ho visto in altre congregazioni dove c'erano 20-30 persone, sempre lì, sempre tutti compiti. Che loro non lavorano, che loro non. Perché il pastore adesso sta dicendo questo? Ah, perché lui è cattivo, perché lui oh, oppure... no, è la verità. Se noi non usiamo la prima lì dove siamo, lì dove siamo. Gloria a Dio. Qualcuno mi ha detto: ah, fratello, tu non sai. Io nel paese mio. Cento bambini avevo per insegnare, io ai miei tempi, io pure posso dire tu non sai quando eri in Ecuador quanti mi hanno ascoltato, tu non sai quanti, quanti, quanti erano, che cosa è successo, io pure posso dire in un altro posto che significa è qui, è qui. È qui che ci ha messo il Signore, è qui che Lui ha voluto che tu ed io siamo. Allora serviamo, facciamo, facciamo, sì è possibile sicuro ci sarà la volta che dice non ce la faccio mi si chiudono gli occhi perché a me non mi succede certo che devo fare gli devo dire dammi le forze dammi le forze se tu proprio non ce la faccio ad alzarmi dammi le forze ma io credo in un Dio che sa rinnovare le forze a chi non ne ha nessuna io credo in quello se mi ha chiamato Lui che devo fare e questo il Signore ci vuole far avere l'opportunità prima di disegnarne altri. Lui ci vuole chiamare a, a, ad un servizio che sia partecipato con intraprendenza personale, intraprendenza personale, non arrivando all'estremo come ho fatto io con il pastore Edoardo, ho iniziato una cellula, ho incontrato, ho iniziato la cellula. No, no, io non ho potuto pregare. Io devo essere a coscienza. Il comitato di intercessione può pregare. Io posso venire a iniziare la cellula, però tu conosci qualcuno. Tu puoi dire: eh, apro la porta della mia casa. Tu puoi chiedere, tu puoi farlo. Tu puoi, puoi pensare come ti servo, Signore. Come ti servo? Sì, otto ore sono sul lavoro, pure dieci. Poi c'è la famiglia, eccetera. Ma quello spazio che ho libero, cosa posso fare per te? Mi hai dato una classe come... Tu... Che... che preghiera devo fare per loro come un servizio? Alleluia! Che Cosa mi posso ingegnare a fare come un servizio? Oggi si sono ingegnati a fare questa cosa. È un'intraprendenza personale, io non sapevo niente, perché era una sorpresa per il pastore, non perché il pastore non deve sapere, A me, no, perché questa cosa dell'ordine, fratelli, io ho visto la benedizione, io ho visto la benedizione. Per questo nella Chiesa del Signore ci piace ricordare che anche il nostro Presidente ha i suoi conduttori. E questa è una benedizione. Non è che qua uno si alza mattina e dice «Io sono pastore, mi autonomino». <ride> sì, gloria al nome del Signore. Ed è una grande benedizione perché tu c'hai sempre qualcuno sopra di me o sopra il tuo leader o sopra a cui andare se c'è un problema. Alleluia! Ma questo lo possiamo fare solo se rispettiamo questa legge spirituale che il Signore ci dà nel crescere, per crescere. Ecco perché dice oggi nella sua scrittura cose maggiori di queste. Maggiore significa che è più grande. E se tu hai fatto una cosa non ti puoi accontentare. Abbiamo visto L'anno scorso, vi ricordate la scuola biblica, qui le vacanze, il centro biblico estivo? No, c'erano tutti i bambini, i premi, che bello, io ho rivisto le foto, che bello. Quest'anno c'era il Covid, abbiamo fatto il possibile, però, però fratelli, se uno vuole crescere, c'è spazio anche con il Covid, anche con quello che sia. Sì, è possibile, abbiamo fatto, abbiamo fatto e potevamo pure fare ancora meglio sì, certamente perché il Signore ci dice cose maggiori di quelle che faccio io e tu ci devi credere ci devi credere io lo dico a questi giovani che perché hanno più tempo per crescere e se uno ci crede io ho visto, ho visto quanto si può crescere ho visto come nella pandemia, si sono industriati per fare e adesso sanno fare proiezioni che prima nemmeno per che cosa? Per qualcosa Dio ci sta preparando. Alleluia! Solo credi, fratello, sorella, credi, credi in me, cose maggiori di queste farete. Alleluia! Mettiamoci in piedi. Noi sono tre cose, tre punti semplici. Credere con una sincera fiducia significa affidarsi, consegnarsi, credere con una sincera fiducia e questo è per fare, per fare per attivarsi per visitare per telefonare per pregare per prepararsi a dare un insegnamento per prepararsi a dare una cellula per aprire una cellula per aprire o far aprire le porte della casa che qualcuno vada a predicare insieme con te tu dici ma io non lo so fare assisti e impara gloria a Dio per servire portando usando la macchina il tempo a disposizione senza fretta Gloria a Dio per pulire, per servire, per pensare a cosa ci manca, a cosa si potrebbe fare e arrivare dunque dando il senso all alla vita, seminando per l'eternità, a fare cose più grandi di quelle di Gesù. Gloria a Dio. È la sfida che Dio ci sta consegnando qui in segrate oggi. Oggi non, non, è oggi che ci sta lanciando, sai, quel quanto di sfida. Mi dice, figlia, lo credi, lo credi, figlio, lo credi che puoi fare più, più di quello che faccio io? Te lo dico io che sì. Sei disposta a credere, a rinunciare ai tuoi pregiudizi, sulle incapacità, sui limiti, sulle paure che diranno, che faranno, che succederà che dirà il Signore se non lo facciamo fratelli questo mi interessa che dirà il Signore quando tornerà il figlio dell'uomo sulla terra troverà fede cosa troverà e la fede non è forse la certezza della speranza io sono certo di sperare di fare cose maggiori di Gesù e tu speriamolo con certezza vieni a se nella tua vita vuoi vedere quei miracoli, quei prodigi, vieni avanti a chiederglielo. I miracoli, i prodigi non sono per un'altra epoca. Il Dio del presente è oggi. Lui è lo stesso, ieri, oggi, per sempre. Preghiamo, chiediamogli, «Signore, accetto la sfida, solo sovvieni la mia incredulità. Signore, accetto la sfida». Sono pieni la mia umanità e i miei limiti. Aiutami, aiutami, Signore, a non dubitare. Glorioso Dio, a non dubitare, a consegnare, a consegnare, a consegnare. Benedetto Gesù Cristo, il è santo il tuo nome è degno, tu soltanto sai fare opere meravigliose come quella di consegnarci la potenza di fare cose più grandi di quelle che ci hai mostrato in carne. Per questo, Signore, ti chiedo, dai libertà dalle afflizioni, dalle paure, dai libertà dai dolori, dai pregiudizi, dalle culture e lascia che ognuno possa seguirti con fede per fare cose maggiori di quelle che tu fai, nel nome tuo Signore Gesù, così sia. arrivato in questo luogo è perché abbiamo fame del Signore, perché no, no, non piace quel pane caldo e quel pane caldo.